Bene, ciao brava gente. Allora, siamo a Torino, Corso Potenza Sto facendo un video cercando di far consumare il meno possibile la macchina. Ok? Adesso consumo medio 21,1 con un litro. Sono partito da Rueglio. Devo andare a Pilsa, Sasco, poi torno indietro a Rueglio. Sto viaggiando in modalità normale. Consumo medio 19 con un litro. Velocità media 39, distanza 92 km. Tempo 2, 2, minuti, 2 ore e venti. 19 con un litro, con un abatto. Ma perché? Se notate come sto guidando, innanzitutto non chiedo niente alla macchina. Dopodiché sto guidando come se fosse un'elettrica, un guida preventiva, mi pare che si chiama. Sono un combattuto tra preventiva e predittiva, ma per dire un'altra cosa, quindi preventiva. Là è rosso, io sono già che faccio freno motore. Da quando non ci sono più i carburatori sulle macchine, che c'è l'iniezione, il freno motore equivale a consumo zero. Dopodiché, folle, ora lascio camminare fino là. E questa è la guida come se fosse un'elettrica con un'elettrica cosa fai? cerchi di recuperare un po' di carica eh, durante i rallentamenti cerchi di non prendere troppo quando parti in questo caso qua cerchi di mettere le marce subito più lunghe possibile qua il motore la fa la sua perché se è vero che da una parte dall'altra gira molto molto bene quindi io ho, ho il minimo a 800-900 giri adesso non si riesce a distinguere bene dal contagiri però vedete subito metto la seconda terzo Ovviamente lo scorponcino per fare questi risultati qua, te lo scorgo. Questi 92 km un po' a 19 con un litro, come l'ho fatto? <coughs> sono partito da Lueglio, sono andato a Pio Sasco, quindi voi vi potete guardare con maps o quello che è, anche i dislivelli, le percorrenze. All'andata andato e mi ha fatto fare un pezzo di Torino, così sullo stesso stile di quello che sto facendo adesso, adesso lo faccio diverso, però. Uh, ecco qua, chiacchierando, già mi sono distratto. Già, qua ho buttato via benzina ad esempio. Se io vedevo il giallo, dal momento che vedevo il giallo, avrei dovuto mettere freno a freno motore. Comunque, i numeri che può fare la 500 Abbath sono questi. Adesso, magari, stacco perché eh, sono tra le scatole. Sto facendo delle vie, provo a farle un pochettino articolate. Perché ho deciso che non finirò il video. Voglio fare ancora una grossa componente di città. Poi, metto lo scorpioncino a zero il secondo perché ha trip A e B adesso stiamo viaggiando sull'A a prendere queste medie qua Va. quindi trip A siamo a 18 con un litro però ho fatto una grossa componente di città bene allora siamo arrivati Torino l'ho attraversato un po' all'andata, praticamente tutto al ritorno, mischiando questa parte di cittadino il consumo 7.3, velocità media 31, uh, distanza 104 km, quindi direi che la prova per il consumo minimo possibile andando, usandola, cioè non... l'abbiamo fatta, quindi adesso <ride> mettiamo Trip B e lo alzeriamo. bene e scorpioncino e adesso andiamo normale vediamo da qui ci sarà di nuovo un tratto stranubale sono a Torino quindi a Torino devo tornare a Rueglio ah forse non l'ho detto vabbè da Rueglio a Piossasco ok quindi ho passato tangenzialmente un po' alla periferia di Torino per chiede il posto corso potenza sono corsi lunghi dritti uh, poi al ritorno mi sono un po' buttato dentro Torino per cercare un po' i consumi ho ottenuto 17,3 quindi. Adesso al contrario, andatevi a vedere su Maps le cose, quindi su, su una qualche cartina, trovate i dislivelli, trovate tutto da Rueglio a, a Pussasco senza autostrade, senza niente. Quindi il giro di paesi importante che dovete guardare per riuscire a collegare sulla cartina è Rueglio, Rivarolo eh, e poi passate sulla destra di Torino per girare dietro e andare dietro a Pussasco destra da me che guardo verso il giù ok adesso vediamo un po' con lo scorpioncino mi sono fatto suonare <ride> però tanto non è che vabbè ciao ragazzi a dopo vediamo poi quanto ho consumato bene allora brava gente siamo arrivati adesso praticamente è quindi consumo totale 15,2 un po' da paranoico un po' in città guidandola come fosse elettrica freno motore in discesa consumo con lo scorpioncino normale facendo un po' di purpurì di percorsi 12,1 che però è destinato a migliorare perché il pezzo che io adesso ho fatto in salita nella vita normale se vai poi torni quindi va bene? Eh, boh, non so se uscirà prima questo o quello della marmitta comunque ci sono questi due video qua in cantiere Ciao! <laughs>